a tutti oggi prepareremo l'insalata di orzo il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono orzo perlato acqua tonno mozzarella basilico pomodori sale olio e pepe diamo il via alla ricetta prima di iniziare la ricetta noi abbiamo lavato l'orzo adesso mettiamo all'interno del boccale l'acqua E la portiamo a ebollizione per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'orzo. E lo facciamo cuocere per 40 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. L'orzo è cotto, scoliamolo, sciacquiamolo sotto l'acqua corrente, fredda, e mettiamolo in una ciotola. A questo punto andiamo a condire con sale, il pepe, l'olio ed amalgamiamo per bene. Aggiungiamo adesso il tonno e i pomodorini. ed amalgamiamo, aggiungiamo adesso la mozzarella, amalgamiamo e adesso aggiungiamo un po' di basilico tagliandolo a pezzettini, mescoliamo per bene. andiamo a impiattare insalata di orzo grazie e alla prossima ricetta